La torta assatura è veramente, veramente buona. E anche i biscottini orsi sono veramente buoni. Però io mi ricordo che abbiamo fatto tante ricette. Qui siamo un amico orso caffè. Eh, lo so, il caffè, a parte il cappuccino, non abbiamo mai parlato. Cosa potremmo fare? No, questo caldo. Il caffè è shakerato. Ghiaccio, caffè e freschezza. Andiamo a farlo. Per fare il caffè shakerato di Amico Orso per Amico Orso avrete bisogno di poche semplici cose. Uno shaker, fondamentale, caffè, latte per rincorare e ghiaccio. Noi usiamo il latte, non lo zucchero, perché lui ne beve veramente tanti, poi mi diventa iperattivo, guardate, non ve lo consiglio, ma andiamo a cominciare, tu resta qui e dai un'occhiata. Prima di tutto si apre lo shaker, l'ho provato da chiuso, ma veramente non funziona, credetemi. Mettiamo il ghiaccio, siate generosi con il ghiaccio, un altro, ok, il caffè, anche se è caldo è lo stesso. Il latte, chiudiamo, occhio, e eh, adesso mano sopra, ferma, mano sotto, anche dall'altra parte. Un cubetto di ghiaccio e questo è il caffè shakerato di Amico Orso. Ovviamente se volete mettere lo zucchero al posto del latte per avere un caffè shakerato più tradizionale lo potete fare, lui però no. Speriamo che il video vi sia piaciuto, condividete, mettete like, lasciate commenti, iscrivetevi al canale e fate sapere ad Amico Orso se l'avete fatto come vi è venuto. Per ora è tutto, io e Micorso e Ai ci salutiamo e ci vediamo la prossima volta. Bye bye!